vediamo adesso come flow algorithm traduce il ciclo while allora, mh, questo è un diagramma, un algoritmo che fa esattamente quello che abbiamo visto nel video precedente per il ciclo for, cioè calcola la media aritmetica tra alcuni numeri, tra n numeri la differenza è che eh, non si sa preventivamente quanto valga questo n ehm, quindi non si può fare un ciclo da 1 a n, perché non sappiamo da subito quanti sono questi numeri. Quindi il ciclo while eh, è un ciclo che funziona in questo modo. Non c'è un contatore come in for, ma c'è una condizione che bisogna specificare. Il ciclo sarà eseguito fino a quando questa condizione eh, sarà eh, vera. Nel mio caso la condizione qual è? è che la risposta data dal, dal, dall'utente sia eh, positiva quindi che alla domanda ai altri numeri da inserire la risposta sia Y minuscolo o Y ma mh, eh, maiuscolo ho utilizzato l'operatore logico OR che sta a significare che tutta questa condizione sarà vera quando almeno una delle due eh, o Y minuscolo o Y maiuscolo maiuscolo sarà vera eh, dunque il controllo però viene fatto all'inizio all'inizio del ciclo ancora l'utente non ha risposto quindi è necessario inizializzare la variabile risposta in modo tale che il ciclo e che la condizione sia vera anche la prima volta che viene controllata quindi ho inizializzato con y minuscolo dopodiché le istruzioni sono le solite quindi inserisci un numero poi si legge il numero lo si somma man mano in una variabile che si chiama totale a differenza del, dell'altra volta con il ciclo for eh, non viene appunto chiesto all'utente quanti sono i numeri quindi sarà il programma che dovrà preoccuparsi di contarli perché alla fine dovrà sapere per che cosa dividere il totale quindi a ogni ciclo andrà a incrementare una variabile n che sta appunto contando quanti sono i numeri che eh, vanno via via eseguiti ed è stata inizializzata anche lei a 0 come totale all'inizio e poi quando si esce dal ciclo perché l'utente non ha più risposto positivamente eh, si calcola la media e si ha l'istruzione di output come negli altri casi. Allora eh, controlliamo velocemente che funzioni, quindi inserisce un numero 3, si sì, ne metto un altro, metto 2 ne metto un altro, ne metto 9 ho finito e la media è 4,6 periodico Ok, vediamo come traduce in python eccolo qua allora il ciclo while ehm, ha le istruzioni che eh, sono contenute nel ciclo con un'identazione maggiore esattamente come avevamo già visto che in python è obbligatorio fare eh, non ci sono grosse eh, novità da segnalare se non questa. Eh, come vedete, nella quando si scrivono delle condizioni, mh, come è necessario fare appunto nel ciclo while, il simbolo di uguale, quando si va a confrontare se risposta è uguale a y minuscolo o y maiuscolo, eh, in Python ci vuole il doppio uguale. Perché? Perché Python fa una distinzione, quindi vuole due simboli diversi, eh, tra l'uguale che si utilizza per assegnare valori a una variabile, quindi come in questa istruzione di input o in questa di assegnazione, ma eh, quando si va invece a fare un confronto per eh, capire se è una condizione è vera o falsa, eh, l'operatore eh, va eh, indicato con un doppio uguale quindi eh, fare attenzione a questa cosa andiamo adesso subito a copiare il codice e a testarlo sulla, eh, sulla shell qua di python quindi apro un eh, nuovo file incollo il codice che ho appena copiato lo salvo e qua come sempre media while andiamo Ah no, adesso ci ricordiamo che devo aggiustare la concatenazione qua, quindi CTRL V, chiudiamo le virgolette, mettiamo F prima, ok, quindi run. Allora, inserisci un numero 5, hai altri numeri sì, inserisci un numero 3 o altri numeri sì, 9, sì, 8. Non ne ho più. La media aritmetica è 6,25. Anche la traduzione del ciclo while eh, che ci ha fornito Flogorit direi che è perfetta.